Abbiamo iniziato questo percorso di riabilitazione post-oncologica con il nostro gruppo, con i colleghi, eh, soprattutto con Federico Deo, stiamo portando avanti questo eh, progetto Uomo360 per il benessere sessuale dei nostri pazienti. Il paziente dopo che ha effettuato una, una chirurgia, anche se minimamente invasiva, con tecniche robotiche per un tumore alla prostata oppure per tumore del colon retto, può in una percentuale non così esigua riportare problemi di deficit erettile. Quello che ci proponiamo è di fare uno screening, fare una riabilitazione e risolvere il problema. Abbiamo varie possibilità, trattamenti rigenerativi con cellule staminali o trattamenti chirurgici mini-invasivi con l'impianto di protesi peniene idrauliche tricomponenti.